Sarò molto più breve, Presidente, solo per diciamo, rilevare con dispiacere una posizione evidentemente maturata negli anni di opposizione forte contro il commercio, contro le occupazioni eh, da parte quantomeno del Consigliere Corsetti, che lascia perplessi soprattutto in questo periodo allora eh, sette giorni è un tempo ragionevole per l'invio di una comunicazione e la presa visione non è che dal momento in cui uno valuta che l'occupazione non è conforme automaticamente viene informato in un istante colui che ha presentato la domanda ecco allora non è eh, uno, un comune punitivo quello che vogliamo è un comune vigile un comune che verifica i requisiti un comune che comunica e mi pare che sette giorni sia un tempo ragionevole, che l'occupazione in quel caso non è eh, conforme alle prescrizioni e va rimossa. Mi sembra che in tantissimi altri casi i tempi siano molto più lunghi e che un termine di sette giorni sia adeguato alla rimozione di queste occupazioni eh, non abusive ma non conformi. Grazie.